bravo bravo vado a che non ehi eh, ecco, eh. ehi socio ehi ragazzi ma dove è finita minni eh, è un po' che non si vede tranquilli vado io a controllare. Oh. non cado, ah, oh. Non c'è. non c'è Non c'è. Ah, ya. Io, sbagliato io, sbagliato io. Fatina. Ah, Oh, scusa. Prima o poi, qualcuno dovrà dirgli che ogni volta che pensa di spostarsi, non si muove neanche di un millimetro. Così sono capaci tutti. Guarda. Sono stato in giardino. Tutto a posto. Flash! No, tempo... yeah, stavo, stavo dicendo a Pallina che non riesco a capire ah. come tu riesci ad essere così veloce. E di nuovo, dai. <mandani> Flash, C'erano così per fare due risultati tra giocattoli. Ti prego, aiuto, Flash! Mini, cosa è successo? È colpa di tamborino, ti che pensato a tuo modo per trovare il tuo polino. Beh, meno male, no? Minni! No, Minni!